buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2 io sono Glacial Spear e questo è il tank più forte in assoluto in Overwatch 2 al momento ovvero Orisa, eccola qua in questo video vi farò vedere un po' come si gioca vi darò qualche consiglio dal basso del mio bronzo <ride> insomma vi darò qualche consiglio poi sta a voi eh, effettivamente diventare bravi ovviamente con Orisa se volete farlo e usarla al meglio delle sue possibilità io posso solo dirvi che è uno dei tank anzi è il tank attualmente più forte del gioco è fortissimo specialmente nell'attaccare più che nel difendere e questa è una competitiva quindi vedete la gente davvero col sangue agli occhi non ci sono eh, persone che entrano a scazzo per farsi boh, un paio di partite eh, a caso ma c'è gente che vuole vincere quindi qui vedremo effettivamente la potenza di questo eroe io vi invito nel frattempo a lasciare un bel mi piace al video, a commentare e sapere qual è secondo voi il tank più forte del gioco. Se siete d'accordo con me oppure se secondo voi è qualcun altro. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Mannaggia loro, iniziamo già bene. Allora. Allora, iniziamo a fare un po' di danni là. Della torretta che sta facendo un bordello di danni. Buono che è andata via la torretta. Ok, con Orisa... La cosa fondamentale che dovete fare è continuare a ruotare tra le vostre abilità offensive e difensive. Per cercare di non andare mai troppo in cooldown con le cose. Muori per favore. Niente, mi sa che qua invece ho fatto la cavolata. Sono andato dove non potevo essere curato dai miei compagni. Niente, non riesco a prenderlo con l'arpione. La, l'arpione è l'elemento fondamentale del vostro hit, ragazzi, eh. Eh, se mancate l'arpione potete anche dimenticarvi di giocare Orisa, perché è quello che, che vi serve per impalare la gente e farla fuori. Ecco vedete? Vedete con l'arpione come diventa un po' più facile ammazzare, le, ammazzare i campioni? Comunque... In generale cosa dovete fare per giocare a Orisa? Prima di dirvelo vi ricordo di guardare in descrizione e nel primo commento al video dove potete trovare delle prove gratuite dei servizi Amazon come Prime Student, eh, Amazon Prime per le spedizioni, Prime Video, Prime Music. Sono tutte prove gratuite che potete fare tramite quei link e se le fate tramite quei link mi date un aiutino perché sono un link affigiazione Amazon quindi se volete potete guardare appunto in descrizione e vedere se c'è qualcosa che vi interessa. Nel frattempo appunto vi dico ora come si gioca bene Orisa La prima cosa che vi devo dire è l'arpione Dovete assolutamente usare il vostro arpione per far danno E per impalare i bersagli squishy Voi con Orisa eh, non dovreste stare troppo a picchiare il tank Diciamo così, del, degli avversari Dovreste provare ad andare oltre il tank Intanto questo proprio non viene Dovete provare ad andare oltre il tank E ehm, andare a uccidere gli squishy perché con il vostro azione è davvero molto facile. Vedete? si è materializzata e questo è l'unico motivo per cui è sopravvissuta. Altrimenti qua... Ok, le ha fatto un bel po' di danni. Complimenti a quella aurita. Niente, qua è davvero male. Senti, qua sono morti tutti C'era poco che potessi fare Complimenti a quella Orisa Per quella Ultimate ha fatto, ha fatto bene Ha mitigato anche un sacco di danni E complimenti alla loro Moira Che ha fatto una giocata molto aggressiva Che li ha premiati effettivamente Se volete un video su Moira Andate a cercare nel mio canale Il video Ecco l'eroe più forte di Overwatch in assoluto Perché ho fatto un video proprio su Moira quindi se volete andare a vedere un po' e avere qualche consiglio su come giocare Moira, che attualmente è attualmente l'eroe più forte di Overwatch, cercate tranquillamente nel mio canale. Allora, l'abilità della E invece, quel, quel giavellotto che lei fa girare, è molto buona perché può, può essere usata anche per intrappolare i nemici. Qua invece sono morto. Ash ha tirato la sua ultimate e la nostra Mei mi ha involontariamente intrappolato lì. Ok non sta andando molto bene questa partita eh. devo riuscire a fare qualcosa perché qua guardate muoiono come mosche non ce la facciamo proprio non ce la facciamo fare nulla la loro risa sta facendo mille danni più di me ma perché è molto più facile fare danni a gente che è praticamente ferma da noi come Giancarat o roba di questo tipo rispetto a loro che prendono Torbion che se ne sta in culo con la torretta e altri campioni come Moira Che anche non è da Moira in realtà eh? Io qua sto provando a fare un po' di danni Ma è molto difficile giocare Con Lisa se non c'è un muro dietro qualcuno ah, proviamo a pushare un po' Niente Mi sono salvato appena appena Ma morirò ora Ok non abbiamo il healer Gli healer erano, erano, erano già morti purtroppo Forse il nostro problema è quel danno che ha 1500 danni Posso buttare lì l'ipotesi? Che il nostro problema sia quel, quel danno lì che non sta facendo niente per tutta la partita forse Posso, posso intuire qualcosa insomma E non riusciamo a far nulla ragazzi Come vedete non si riesce a far niente Ma non per colpa di Orisa o di qualsiasi altro Nel nostro team C'è un campione nel nostro team che non sta facendo nulla È stupido un culo Five men ulti Io ho fatto una five men ulti ragazzi eh, Se poi il mio team non fa niente Qua c'è poco da fare cioè, Ho fatto probabilmente mille danni solo con questa ultimate mentre nel frattempo avevo pure Bob che mi sparava a dire la verità ho sfruttato Bob per caricare i danni maggiormente della mia ultimate però non è servito a niente Cioè è come giocare uno in meno con quel danno lì come vedete Cioè non si può fare nulla abbiamo un danno che è completamente inutile andiamo a fare qualcosa qui Combattiamo Combattiamo comunque Fino all'ultimo secondo Vendiamo cara la pelle Niente Speravo che qualcuno uscisse fuori da lì Vi difendo io Vi difendo io Dai Stavo per uccidere Moira da solo Praticamente e niente ragazzi come vedete la loro risa ha luttato i nostri non sono riusciti ad andare via e sono morti facilmente mentre quando ho luttato io invece erano già tutti pronti a scappare a proteggersi in qualche modo mi sa che questa partita qua ragazzi sarà davvero molto molto dura vediamo cosa si riesce a fare eh. vediamo cosa si riesce a fare perché con questo, con questo danno qua è davvero dura Ci ha fatto 2500 danni in tutta la partita ha fatto due eliminazioni, boh. Cioè, non si capisce. Questo Battle Mercy. Che sta praticamente regalando la partita agli avversari. Ora ha preso Fara. Vediamo cosa riesce a fare. Perché se non sbaglio, lui all'inizio aveva preso para e c'era andata bene. Poi. Eh, Battle Mercy è no normally main mercy, eh. si vede. che non sa far niente infatti. Allora, nel senso appesa per i main, però è. Eh, la semplice verità cioè Mersi è un campione che non deve fare letteralmente nulla Aspetta, se non posizionarsi in giro fare che e quando prendi dei campioni che devono effettivamente fare qualcosa questi sono i risultati pazienza. ovvero che fai meno di, di tutti cioè vediamo un po' cosa si riesce a fare qui noi continuiamo ad usare Risa sappiate che Risa secondo me è molto meglio in attacco che in difesa cioè in attacco è un campione che riesce a spingere molto eh, riesce a fare molti danni riesce ad andare a fare dei pick sui Uh, champion uh, sugli eroi avversari che sono più deboli. Più fragili. Mentre in difesa è un po' meno forte. Però non ho preso Winston. Ok, ma è già morto. Ma che cacchio! È? Se ho fatto il Mercy era già morto, ragazzi. <ride> ma vi rendete conto? Nei Mercy. Ok, buttiamo qui. Buttiamo in qui il uh, Winston. Ho provato a buttarlo all'interno del nostro team Per farlo uccidere dal nostro team Con i danni però che non abbiamo Purtroppo questa è la partita che ci è capitata Beh raga Ho oh, finalmente Niente, Ho provato a premere maiuscolo ma l'ho prevuto Proprio nell'istante in cui sono morto Avrei dovuto premerlo prima però probabilmente non mi sarei curato perché Ana aveva tirato l'anticura. Quindi poco da fare. Però vedete come Orisa è un campione comunque molto interessante. Eh? Loro stravinceranno questa partita, ma non è da valutare la, la vittoria. In questa partita dove stanno giocando con uno in meno, praticamente. Anzi, peggio di uno in meno, perché comunque gli fa caricare la ultimate in continuazione. Fare qualche danno che fa. Avevo ancora mancato il. Buono, è andato via. Oh un po' di lag. Raga mi sto sparando. Una torretta. Buono, buono. Finalmente, finalmente Reaper ha fatto qualcosa. Finalmente i nostri danni hanno fatto qualcosa. Vedete che appena i nostri danni fanno effettivamente qualcosa. Riusciamo ad ucciderli. Finché i nostri danni continuano a non far niente Invece la vedo dura Per cui mi sono fatto prendere un po' troppo eh, Ok ho fatto un bel po' di danni qui Speravo di avere qualcuno che mi curasse in realtà Mi sa che mi sono buttato troppo avanti io però Ma forse non era colpa dei nostri healer anche perché nel frattempo sono stati zonati da Winston. Però spero che abbiano ucciso Winston. Perché come loro hanno ucciso me. In teoria il mio team avrebbe dovuto uccidere Winston. Ora ho una Wickman. Eh? Ma che cacchio? Perché c'era Bob qui? Niente. Niente ragazzi. Purtroppo... Questa è una, una partita distrutta da quel personaggio lì, quella persona lì che è dichiaratamente main mercy, quindi non sa fare niente in, in Overwatch purtroppo. Sorry boys, my mistake. Lo ammette anche lui, quindi non c'è dubbio alcuno. È andata così. Vediamo di fare a questo punto un'altra partita per vedere meglio appunto cosa si riesce a fare con me, con Orisa. Guardiamoci questa play of the game di Orisa. Okay. Quando ha ucciso due persone Tra cui Mercy tra l'altro Battle Mercy che usava Soldier e Non faceva nulla Tra l'altro con Soldier se non sbaglio può anche fuggire Dalla ultimate di Mercy Io Orisa volevo dire Hai un'abilità di movimento Vabbè in ogni caso andiamo subito a trovare un'altra partita Con ruolo da tank No, Aspettate non ruolo da tank e support Ruolo da tank Ecco fatto E vediamo appunto cosa ci trova Partita trovata A King's Row Andiamo di nuovo di Orisa. Diamo un'occhiata alle skin che abbiamo. Abbiamo Immortale, volendo. Questa skin quasi un po' egizia, che ricorda un po' i faraoni egizi con questo copricapo. Poi abbiamo Alba, che sono semplicemente dei cambi di colore. E Pianura. Sono, sono semplicemente dei cambi di colore. E poi la skin di Overwatch 1, quella che non ha ancora Erasta, praticamente. E mi è riuscita la skin di Overwatch 1, così come nel video di Moira. Allora. Omnix sta Stay vicino, Underground, ok. Spero di non avere ancora Battle Mercy in squadra. Anzi, se, se il gioco è giusto, dovrebbe farmelo avere contro, ma non con Mercy, di cui è main. Ma contro, non so, con un tank. Così che non sappia fare nulla. E, anzi, con un danno, meglio ancora, perché il danno penso che sia la categoria più difficile da usare in Overwatch 2. Il danno è molto tosto da usare. Eh, sei fragile, devi essere molto bravo a mirare nella maggior parte dei casi. E insomma devi essere molto bravo anche a posizionarti, devi fare tutto con il danno. Mentre con i tank molto spesso eh, devi semplicemente essere bravo un po' a posizionarti e ovviamente a mirare in alcuni casi. Allora, con, con Moira, cioè, con, con Orisa volevo dire, perché ho detto Moira. Ho ancora in mente il video con Moira. Eccolo, eccolo che parte, parte con quella roba lì, e lui... Uscio un po', lo per far paura Per tirare indietro Ecco, vedete La pushata per far paura Gli ha effettivamente impauriti e l'ha buttato un po' più indietro Rispetto a dove era prima No, mi ha parato il giavellotto con il suo scudo Tiriamoglielo giù subito, buono Ok, un po' troppi danni Pariamoci Buono Ah, peccato, c'era Mercy che lo stava curando. Grandi però, li avete uccisi. Cioè, Mercy che continua a resuscitarli lì, non è un problema. Tanto, sono praticamente in base. Favamo l'indietreggiare. facendo quel tipo? Perché era fermo? Allora, Mercy deve essere tirata giù però, eh. Non va bene che sia lasciata così in vita. Eh, così tanto in vita. Eh, Mercy non è morta? Cioè, Mercy ha ucciso il cecchino? Scusa? Ok, ora è morta. eliminiamo un po' in vita così. E facciamolo indietreggiare Buono. Ok, ho sfruttato il, il boost Che mi hanno dato per fare un po' di danni E Mercy comunque quella Tira giù, purtroppo È un po' difficile con Orisa andare a prendere Mercy Specialmente se lo svolacchi in giro Ah, c'era soldato lì dietro E ha ammazzato tutti Oppure i miei erano a farsi una vacanza Da qualche parte, non so Forse ha ammazzato tutti Ma con una ultimate magari non saprei Allora A livello di danni sono messo molto bene A livello di mitigazione di danni Buono Loro però mi sa che prenderanno la Punto Eh, mi sa di sì Non la palla Troppo lontani, troppo lontani. Devo essere un po' più vicino con Orisa per essere efficace. Ok, ci ho provato ma non ho purtroppo il supporto del team. Io non so esattamente cosa stessero facendo i miei compagni. Se erano morti o se erano dietro a far nulla. È un, po', è un po' brutto quando sei un tank perché se non hai il supporto del team lo senti proprio cioè, se non hai il supporto del team quando sei un supporto lo vedi perché sei dietro a tutti solitamente vedi quello che fanno, vedi che magari il tank non sta facendo bene o i danni non stanno facendo bene se sei il tank lo senti, lo avverti perché non puoi avere gli occhi dietro però avverti che non c'è questo grande supporto ecco Buono. E mi quasi buono, mi ha quasi ucciso uno il tipo eh matro di merda. Mm, Quando conviene indietro già un secondo. Come vedete non sono bravissimo a mirare, eh. Me ne rendo conto. Però fortunatamente Overwatch mette a disposizione Dei campioni che non hanno bisogno di mirare Quindi Anche coloro che non sanno mirare Si possono giocarsela tranquillamente Sto passando un elicottero vicino a casa mia non si sta lo alla Ok faccio che a farlo indietreggiare Ecco fatto E ultare a nostra volta Ok sono morto Ok Teoricamente quando ulti con, uh, con Orisa sei molto più resistente. Invece questo soldato ha fatto la giocata. Il loro soldato sta giocando molto bene, eh. Non si fa quasi mai uccidere. Um, riesce a fare dei flank. Colpisce sempre l'eroe giusto. Sta giocando molto bene il loro danno. Ma in realtà anche i nostri non stanno giocando male, eh. Cioè, lo stanno cavando. È una partita relativamente equilibrata. Quel, quel soldato lì è davvero troppo forte però niente da fare non riusciamo a focussare la gente non riusciamo a fare focus su un, un campione per ucciderlo mentre loro non ci riescono No, no, riescono tranquillamente a venire avanti Cioè non abbiamo modo di Di ribellarci con questa cosa che vedete? Loro semplicemente Un'ora mattra che si mette davanti Para tutto E gli altri nel frattempo fanno un bordello di danno a me E come vado un po' più avanti Muoio perché non, i miei supporti non riescono più a seguirmi però se continua a dietreggiare comunque perdiamo. Quindi questa è purtroppo un'altra partita mi sa persa a tavolino. Perché i nostri danni non riescono a matchare loro. A livello di numeri magari sì, ma a livello di eliminazioni no, non ci riescono proprio. Vedete? A livello di eliminazioni importanti, no? Abbiamo cioè, qualche ultima. Mi sarebbe servito quando. Quella ultima è attiva. Ora... Buono? Dai, ma loro sono arrivati. Non ci credo. E sono arrivati con Ramatra quando io ho ucciso tutti? Vabbè. Vabbè ragazzi, cioè io letteralmente ci sto provando, ma... Abbiamo un team che si può uccidere tutto da Ramatra. Vabbè. E andiamo con uh, di nuovo Orisa vediamo se riusciamo a fare meglio di loro in questo round Orisa dovrebbe essere un po' più forte nell'attacco come vedete sono quasi top damage della partita cioè l'unico che, che sta facendo più danno dei nostri è un supporto <ride> tra l'altro vabbè vabbè vabbè vabbè. vediamo un po' eh se riusciamo a fare qualcosa in questo, in questo round ma ne dubito sinceramente mm -hmm. Ne dubito molto. Can I get Widow, please? Madonna, quest questo sta, sta davvero chiedendo di avere Widowmaker. Sistemi attivati. Armi pronte. Ok. Trust me. Perché qualcosa mi dice che non di dovrebbe la dargli la Widowmaker? Era lui quello che è morto contro Mercy prima? O invece era quest'altro tizio? Perché... Chiunque fosse morto prima contro Mercy merita di cedere Widowmaker e di prendere un altro campione che sia un po' meno skill based. 4, 3, 2 Ma io ho un team eh? E là abbiamo il tizio che ci spara questo è comunque sempre un punto difficile da superare eh? ci sta avere un po' di difficoltà ah lui ha messo la torretta lì di dietro va bene cosa che avrei fatto anch'io ora lo sappiamo, in teoria lo sappiamo purtroppo non sono in chiamata vocale con i nostri compagni per uh, dirglielo quindi probabilmente loro non lo sapranno no? dobbiamo uscire a togliere la torretta buono, raga qua ho fatto una bella azione eh. No no no tu vai fuori le balle Quella ultimate di merda Buono Buono buono buono andiamo avanti Ottimo andiamo subito a prendere il punto perché il tempo è tiranno in questa partita Epa, grazie Dobbiamo essere molto veloci, eh? Abbiamo pochissimo tempo per arrivare davanti a loro Ma dubito che ci riusciremo Anzi, per arrivare alla fine in realtà Perché loro sono arrivati alla fine Dai, quanto è saltato sto coso Ole Ma è morto. Ma l'ha resuscitato, Ma dai Niente ma, ma non hanno ucciso Mercy Cioè io non l'ho vista eh, Per carità Ma i miei compagni Che sarebbero dovuti essere dietro di me Non hanno visto che Mercy Stava resuscitando la mattra E non l'hanno uccisa Il fallimento è un'occasione di crescita Eh insomma Insomma Niente raga Questa partita è andata Purtroppo c'è poco che si possa fare a questo punto. Proverò a tirare un ultimate così, giusto per terra. Oh. Okay. Oh. Stava provando a suscitare qualcuno lei, eh. Ok. Questa tipa è ancora in vita, cioè incredibile Quanto è forte Moira Guardala, guardala Ha ucciso pure me Moira È fortissimo quel campione Beh, non per niente È attualmente l'eroe più forte del gioco 22 eliminazioni Con il tank e ma obiettivo ha conquistato ma non, non riusciremo mai ad arrivare alla fine purtroppo vabbè pia tu il carro vabbè il carico, sì sì carico di briscola noi vediamo di rallentarli un po' appena escono da via dove l'ha tirato quell'arpione? Ok, eh, tiriamo giù la barriera. Andiamo avanti. Fiamo a detergiare. Io è una quante forte Ramatra ragazzi, ma scusatemi. Cioè, ovviamente non, non lo contro Ramatra tra i tank perché non potete sbloccarlo se non pagate. Quindi. Ovviamente eccetto lui, la, il tank più forte del gioco. Il tank, il tank più forte del gioco è attualmente disponibile, ecco. Quando effettivamente sarà disponibile senza dover sborsare i dindini Ovvero oh, dopo tantissimo tempo che giocate. Perché dovete arrivare mi sembra a livello 45 del Battle Pass. E non è una passeggiata. Praticamente in teoria dovete giocare per arrivarci tipo tutti i giorni per un mese e mezzo. E fare le missioni tutti i giorni per un mese e mezzo un po' difficile eh? è un po' lungo più che altro anche perché non giocherete sicuramente tutti i giorni per un mese e mezzo tu stai qui la matra. vieni con noi bravo vedete con Norisa cosa potete fare anche eh? potete spingere dei, dei campioni che hanno un po' commesso un errore di positioning nel vostro team buono e eh, non ce la faremo mai Ha ucciso Moira Grande Abbiamo quest'ana Che sta facendo davvero il disastro Comunque eh? Sta facendo un macello Anche Lucia non sta andando male No Via via via via Eh raga Quel tipo deve morire Vieni con noi Vieni con noi Buono Oddio Cacchio di colpi Vabbè curami curami curami Grazie Perfetto Potrei buttarmi dentro effettivamente ora eh l ho provato, purtroppo è arrivato Ramatra a rompere le balle, però è morto, vado Se l'avessi preso con l'arpione lì forse il soldato sarebbe morto Dai raga lontani Dura mattra vieni con noi buono no l'ha suscitato merdone buono ce l'abbiamo fatta? uh ce l'abbiamo fatta 3 a 3 però vincono loro no? com'è la faccenda qui? uno spareggio da fare, non ho capito non ho mai fatto questa roba in ranked andiamo ancora con Noriso, ovviamente guardate 14.000 danni 14.000 danni 9.000 mitigati lucky shots sono d'accordo, sono d'accordo non avremmo dovuto vincere quella partita probabilmente abbiamo avuto un po' di fortuna con uh, i tiri da cecchino anche perché abbiamo letteralmente tre cecchini in squadra Cioè loro basterebbe prendere un, un paio di flank e vincerebbero tranquillamente Quindi cosa bisogna fare esattamente? Beh, immagino che semplicemente bisogna portare il carico più lontano possibile Abbiamo un minuto, loro hanno un minuto e 22 Bisogna vedere chi lo fa per primo bella. Bello spareggio, non so quanto riusciremo a fare effettivamente Però ci proviamo Almeno dai, almeno non è stata una partita completamente persa come quella di prima. Cioè, vedete che stando in 5v5, comunque la partita risulta molto più equilibrata. Quella di prima era letteralmente un 4v5, per quel tipo che non si sa bene per quale motivo. Da main mercy eh, ha voluto andare a prendere un danno. Cioè, nemmeno lì c'è un tank, no? Che è un' più tranquillo da usare no? un danno. Peppa, buono? Tiriamo giù Mercy, ottimo. Come squadra nemica annullata, ma in che senso? Ok, come è successo ragazzi? Non ho capito. Perché io ho ucciso solamente... Ho partecipato solamente a Ramatra e Mercy. Ma gli altri tre? Oh? Non ho capito. Buono, buono, buono L'ho tenuto un po' più indietro Tiriamo giù la barriera Via Ottimo raga, ottimo Grandi Dietro giù un attimo Perché non deve andare così tanto avanti con il nostro team Buono, buono, buono, buono Buonissimo raga, buonissimo Via È tornata lì dietro lei Non so dove è andata esattamente matra, però non ha supporto in questo momento eh Ramantra muore Buono Buonissimo, buonissimo raga. Ma cosa sta succedendo? Ma è cambiato qualcuno nel loro team? Mm. Per me qualcuno del loro team ha preso tipo un altro campione e ha fatto la cazzata. Perché stavano andando così bene. Invece hanno, hanno davvero disintegrato tutto quello che di buono stavano facendo. Ah, è giù mostro se stavo cercando di buttarlo giù buono oh, la ultima è pronta io Non eh? sa che la uso ora che impalata che gli ho tirato quanto godo <ride> quanto ho goduto per quell'impalata ora uso la ultimate, appena escono dalla loro base uso la ultimate. Ecco fatto, venite con me Boom. Buono Oh L'abbiamo fatto? Buono Serie di 15 uccisioni ragazzi eh? 15 uccisioni in serie 6 a 3, ok, perché abbiamo preso 3 tappe Ok, ok, inizio a capire qual è lo schema Andiamo ovviamente ancora a Diorisa Vediamo cosa si riesce a fare, ragazzi Vediamo cosa si riesce a fare Perché vincere questa Ranked Serve davvero figo Loro hanno adesso 1 minuto e 22 First Ever 6 Ah, non ha mai fatto 6 punti nella sua vita, questo Oh, va bene Ehm uh... Overrated. Allora, e se lo, anche loro facessero 6 punti cosa accade? C'è altro spareggio? Non ne ho idea proprio, non so come funzionano le regole di Overwatch 2 per quanto riguarda le ranked. Vediamo, io so solo di essere 18.000 danni È assurdo come tank ragazzi, E 45 eliminazioni. Complimenti, complimenti. Devo fare complimenti anche al mio team in realtà perché si è tirato fuori molto bene dopo la prima. il primo. come si chiama? Il primo round. non mi veniva il nome perché stavo leggendo lui. stavo cercando di capire il DPS cosa dovresti dire, ma probabilmente intende. Uh, che loro hanno un healer che mette più a far danno che altro. Buonissimo Abbiamo avuto un danno che ha flancato Cosa che spesso si dimenticano di fare danno in questo gioco Ovvero che devi flancare E se flanchi Fai davvero un bordello in male alla ovviamente eh? per Questo sto focussando un po' male io Ho Ma chiedo Peccato soldato è arrivato proprio nel momento giusto Con i suoi tre colpi caricati, mi sa Con il suo triplo colpo No, forse no Andiamo, andiamo, Lucio No, si è morti tutti Peccato Contesto, contesto dobbiamo prendere gli altri però dobbiamo prendere l'healer e niente ci ho provato a contestare al massimo delle mie possibilità questo fatto se li ho presi li ho letteralmente buttati via tutti dal punto <ride> ma mi sa che i lucky shots sono finiti eh sono 4 sul punto loro ah grazie per uh, la ultimate di Anzo così appena uscito dalla base mi sa che il punto lo prendono appunto Però hanno finito il tempo loro no? Ah continua con i supplementari ok Se riusciamo a ucciderli Dovremmo aver fatto No perché il, il giavellotto si è fermato lì E eh, vabbè Ma che cacchio Ma dove sono i miei healer? Che sono? Grazie. Sottomettiti a sto cazzo. No, peccato. C'era soldato lì dietro. Peccato per questa ultima buttata nel cesso. Forse avrei dovuto usare il maiuscolo prima. Forse col maiuscolo mi sarei.. No, ave... questo Quel soldato lì mi avrebbe ucciso comunque subito. Peccato, peccato, ho buttato via la ultimate Non dovevo farlo questo Perché con la mia ultimate avremmo potuto vincere la, la partita Devo ricaricarla immediatamente Attento che è lì È buono, sono già al 12% Fatemi ricaricare la ultimate, bravi Raga perché state andando a morire così però? Mmm, qua sono iniziato a morire. Oh, grazie. riusciamo più a far focus è giusto cioè la macra continua a fare il cazzo che vuole sta indietro mostro sta indietro ti ho detto che danni mi stanno facendo però Ti mara ma la ma ultimi un'altra quanto dura scusatemi Cioè l'ha tenuta attiva per non so quanto Quanto cazzo durava Siamo 6-5 ragazzi 6-5 È una partita più tesa di questa Non l'ho mai giocata Eh buonanotte Usciamo usciamo raga eh. bisogna, bisogna fare qualcosa qui Buono Buono Ok Dovremmo aver faccia uh, Dovremmo avercela fatta Madonna ragazzi Che partita tesa Nice game alla faccia Non ho mai fatto una partita così equilibrata In Overwatch 2 E quale modo migliore di concluderla Se non con la play of the game mia? Con Orisa Ah, qua quando hanno vinto, quando loro hanno, hanno finito, mentre io ho ucciso quattro persone, perché l'unico che portava avanti il card era Ramatra, e non l'hanno fermato. Comunque dai, direi che per questo video è tutto, io nel po' salgo anche a livello 36 del Battle Pass. E vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un bel mi piace nei commenti, scrivendomi qual è secondo voi il tank più forte di Overwatch 2 e iscrivendovi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti che ovviamente vedranno altri video di Overwatch 2, probabilmente delle live di Overwatch 2 in cui potremo giocare insieme, perciò vi invito in caso voleste essere assolutamente sicuri di giocare insieme a me, di abbonarvi al canale nel caso in cui abbia già attivato gli abbonamenti al canale perché con quello sarete nella coda prioritaria, praticamente per giocare con me. E iscrivetevi al canale, ovviamente, perché arriveranno anche video sul danno più forte di Overwatch 2 e sul supporto più forte di Overwatch 2. Ovviamente tolta Moira, perché è già l'eroe più forte di Overwatch 2. Non avrebbe molto senso rifare un video dicendo: Sapete, è anche il support più forte di Overwatch 2. Detto ciò, quindi, vi ringrazio. E vi rimando ad un prossimo video. Carica! Provate a questo! E ora il mio spettacolo preferito...